Eh, appena ci si avvicina ai farmaci eh, comunque visite ogni volta visita 150 200 300 euro quindi eh, intorno a poca professionalità e tanto, eh, tanto lucro tanto tanto speculare in realtà mh, fortunatamente non so dove da dove si è uscito il, il dottor Antonini e lui in realtà in mezzo alla mischia è, è risalta e beh, ma, eh, ha portato eh, professionalità ma soprattutto un vantaggio enorme in quanto eh, ho risolto il mio problema mi hanno proposto addirittura qualche giorno prima che io venissi dal, dal dottore dovevo essere operato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 Eh, lei non, eh, non sarà perché, se qualora ti capitasse di venire prima, comunque sia la donna, il, potrà ancora beneficiare del tuo bene, ma mm, a lungo, e questo è un, un valore aggiunto non indifferente, ma assolutamente sì. Anche perché il, eh, ho visto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 Uh, Fortunatamente, allora io l, uh, ho inserito la protesi e nel momento stesso in cui adesso vado a farlo crescere ho perso due o tre centimetri. Quindi, uh, adesso speriamo di recuperarne in parte con, uh, la, la, facendogli fare ginnastica e quant'altro, però.